Nel febbraio 2018, in tempi del tutto democratici da cui non ci si attenderebbe una censura, o forse sì magari, una censura molto forte l'ha esercitata il più noto e a questo punto diremmo forse il più archeologico dei social network, cioè Facebook, nei confronti di una figura femminile eh, di 30.000 anni fa una raffigurazione eh, femminile del gruppo delle veneri steatopigiche o Venere del Paleolitico e forse fra questi la più nota la venere di Willendorf eh, rinvenuta in Austria nel villaggio di Willendorf e adesso nel Museo di Storia Naturale eh, di Vienna. È stata censurata, il post è stato eliminato, perché l'immagine aveva contenuti pornografici. Ebbene, forse questo ci dovrebbe far riflettere sulla presenza di una nuova categoria accanto alla MILF, forse la VILF a questo punto, e altre considerazioni possono essere fatte sulle motivazioni per le quali l'algoritmo censorio di Facebook è caduto sulla Venere di Fa Ad esempio, eh, se eh, l'ingenuo e innocente utente del social network avesse postato a corredo iconografico del suo post un'immagine della Venere di Milo, o dell'Afrodite di Soli, Cipriota, eh, sarebbe stato censurato per le stesse ragioni? Probabilmente no, non lo sappiamo, in ogni caso questo rientra senz'altro nell'importante eh, ruolo dello stereotipo che riguarda l'identità di genere. In questo caso lo stereotipo riguarda il canone dell'estetica femminile contemporaneo che si distacca dall'immagine dall femminile, restituita dalla Venere di Willendorf, ma la Venere di Willendorf e altre figure del Paleolitico Superiore sono state vittime di altri eh, stereotipi di genere nel corso della storia, non prodotti da Facebook, eh, non censurati da Facebook, ma prodotti dal dibattito archeologico che ha legato l'enfasi delle forme anatomiche femminili legate alla riproduzione e alla sessualità alla, eh, alla categoria di Madre, legando così la figura femminile alla categoria, alla figura della madre e relegando al ruolo di madre la donna. Questa immagine molto, molto forte, si è perpetrata nel tempo, nel dibattito prodotto dagli archeologi maschi nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, eh, e ha prodotto un'immagine che fa parte della nostra cognizione della, eh, della figura della donna nella preistoria, nella storia più profonda. Eh, nel 1996 un antropologo eh, americano, Leroy McDermott, su Current Anthropology ha pubblicato uno studio che vuole in qualche maniera rovesciare eh, questo stereotipo, proponendo l'ipotesi che le figure, eh, le raffigurazioni eh, femminili della preistoria, dalle forme ampie, eh, fossero in realtà immagini della donna che osserva se stessa. Il punto di vista femminile su se stessa fa sì che la rappresentazione sia quella con l'enfasi sulla parte superiore del corpo e appunto gli arti inferiori molto allungati e ridotti, quindi un punto di vista della donna su se stessa. Questo naturalmente è difficile da dimostrare, anzi impossibile da documentare, ma certamente utile per eh, provare in modo provocatorio a rovesciare il punto di vista. La donna non è più soltanto legata... Eh, mani e piedi al proprio ruolo di madre, eh, ma addirittura è una donna che oltre a essere madre è anche artista, come forse altre documentazioni a nostra disposizione potrebbero in qualche modo eh, suggerire alcune grotte del del Paleolitico, con importanti cicli di raffigurazioni eh, di arte figurative dipinte sulle, sulle sue pareti, hanno sollevato negli studiosi che se ne occupano osservazioni di questo tipo, legate appunto al genere, all'identità di genere di chi eh, partecipava a queste operazioni artistiche, suggerendo per esempio il caso della Grotta del Pêche-Merle eh, nei Pirenei francesi, eh, che risale a 25-20 mila anni fa, in cui alcune delle Raffigurazioni potrebbero essere associate a impronte negativo di mani eh, femminili. E lo stesso vale, ad esempio, per la Cuevas de las Manos, che è una fantastica, eh, meravigliosa, prodigiosa, mirabolante e caleidoscopica, raffigurazione eh, di mani che si sovrappongono l'una all'altra in negativo all'interno di questa grotta dell'11.000 a.C. in Patagonia e le quali mani in gran parte sono mani femminili, quindi la donna artista non è soltanto la donna madre e in qualche modo ci aiuta a uscire da uno stereotipo che è molto forte, che è quello che lega la donna al focolare e l'uomo alla caccia, che è qualcosa a cui siamo molto abituati a pensare nella nostra mente mentalità